In che modo il noir aiuta o può aiutare il giornalismo italiano ad essere politicamente scorretto? Ma io credo, come si è detto prima nel dibattito, che il noir abbia il compito di andare sotto la realtà sotto la crosta di apparenza del nostro mondo che che è dominato in qualche modo da, da menzogne, da verità ufficiali che, non sono, che sono appunto menzogniere. allora il noir forse ha la capacità di andare a raccontare i, la realtà vera, quella che soggiace a questa crosta di apparenza con degli strumenti che sono la metafora, la finzione che quindi permettono molto più efficacemente di altre eh, investigazioni che devono portare l'onere della prova e quindi in qualche modo sono vincolate al principio della prova e, e che molto spesso non riescono appunto a, a portare questa salda base di, di, di, veri, di, di, di provata e invece il noir può in qualche modo accompagnare il lettore fino sole, sulle soglie della verità, quindi attraverso la finzione, attraverso la metafora, parlando alla, alla fantasia, parlando all'immaginazione non ha la ragione